Ciao a tutti mangiatori di dischetti dell'Xbox Eccoci qui sempre, Igor e il Tanke, sei te? Sono io Igor e il Tanke Ecco, e Senix Ray, sono io, io Senix Ray Non è ecco. vero, tu stai mentendo Benissimo, sono... questa è, sono io, una, un... <tose> sono un loro amico che Sì però, eh, aspetta, facci parlare un attimo Sono un loro amico che eh, vuole parlarvi eh, della loro partita Senti, stai zitto e mandiamolo fuori, dai, ok Allora, dunque, siamo noi due eh... Sei un po' handicappato tu sei caduto da, qui con il quarto... sei caduto la seggiolina da bambino? Sì, esatto. Col quarto episodio su Black Ops 2 della serie. Non, ho, non, ci, non, avemo, non sappiamo ancora come chiamarla. Quando la vedete cioè l'avremo già chiamata in qualche modo, però. Oh lo sto giocando con gli altri Black Ops. Questo cioè, sembra più difficile. Comunque. Infatti, ma non ci sono i coltellini. Ah, si, sì, qua c'è. No, aspetta, aspetta. Nel Secondo, c'è, nel secondo, c'è. Ma muori. In croce Giusto? No, perché ho lanciato il cotellino a casa? Ecco, ecco, ecco! Si sì, basta che non sbarretti Questo mirino qua è particolare perché eh beh. È fatto così cecchino, eh È così, eh Non è particolare Eh, e ma il mio non è così Io ho messo solo quel coso sopra e basta che più ballistica oh. Bello. Cioè ma anche te giochi con quelli? Allora gioco anch'io perché mi trovo anch'io con quelli Anzi. Aspetta che aspetta non, non uccidermi che aumenta la sensibilità mm. Oh alleluia Alleluia no, sto stavo provando a. No, muori Dove? In croce Oh ma come ti permetti? Me l'hai detto tu brutto schifoso Arca vale vai Vacaloggio Oh cioè gibo Ah bah voglio Ai weee Sto parlando inglese se non avete capito Ah era inglese <ride> Ma non è uno scontro quick sono questi cecchini Giusto dai No tu <ride> Eh Mm. La mucca fa mum Ma mamma mum Ma, ma, ma ca, oh, tutte Oh, tutte serie oh my god mum mum mum fucking kidding me? Yes, baby. Yeah. mum sì, mum va bene anche con quello. Neanche con questo. No, dovresti mettere quelli che sparano colpo singolo Ma questo non spara mum colpo mum mum mum mum mum mum mum mum mum volevo provare a fare far oh. neanche di, di, di, di. che si è scoop a nia ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho di. ho ho ho non è funzionato ma ho sei droppato ho ho <ride> Non si con queste cose, brutto ciccione. Oh ma brutto. S... sappiamo tutti che voi siete dei stuperatori di cavalli. Ehi! Ste cose, Alan! Aspetta che la metto. Ha fatto la cattiva la mia torretta. Dove la metti? Nell'angolino. Petru, ammazzo, dai, piantala! <ride> non vale saltare, ti avrei preso sette volte! Vai. Piante, ti fai adesso al comando. Nooo Oh, basta, dai, dai, sul serio. Dove sei? Scappo. Perché l'ha tua. Ti prego, liberami. <ride> no. Mi ho fatto il. Mm. Mi sono sbavato addosso per fare sta roba. Ti piace? lo sappiamo, lo sanno tutti. Voi dovete sapere che a lui piace sbavarsi addosso. Sì. Chi trova qualcosa contro lo dica. E non lo devi dire a me, ma bensì a lui. Ti muovi troppo per i miei gusti. Non è inutile che vai avanti e indietro. <ride> la a sinistra, Cosa eh? fai la macarena? Onda che tu che sei che dai magari no! Magarena! Onda che è che si c'è magarena! Eeeh, magari no! No! Non puoi usare le pistole! Infatti non ti ho. Stavo cambiando eh, arma! No, perché sei in giro? Lo sai Lo sai, te non sai come ti ho ucciso, giusto? Si sì, che lo so. Eccom'è? Mi hai sparato da. da un eh. Dancetettamo, che. Okay. Lo sai. Tu non sai come mi ha ucciso, ti ha ucciso, vero? Sì, col cecchino. No, stai mentendo. <ride> Poi volevo far vedere un bug, che se lo piazzate qui tutti pensano <ride> Non vale. Punti gratis! <ride> Ancora. Cosa? Cioè in Brock Ops 1 uscito... Oh oh oh sì ma che cavolo stai facendo? Eh, no. Vai oh. conejo. Dai però te ti smette questi stordenti. Ah, tu muoi da, dai la colpa agli stordenti. Ah, anche? Sì, ma se sì. sì, sì. dai, ma non è possibile! allora, cos'hai da dire in tua discorso, che non ho, ho, ho gli ma le scosse elettriche <ride> <ride> dai però non ti ho sparato ti ho star... non ti ho sparato quando eri stordito eh che <ride> si sì, sì. eh, vai a vedere il video poi mi sono stordito da solo no eh vai muore che cacchio sei? No! Hai no, fermato la di decisioni. Basta con questi stordenti! Se no non ne partite quick Beh eh. ma l'ho fatto anche in, in MV2 infatti non devi fare neanche in M2 Ma è stato divertente il Mv2, io però eh correi... no! Ma se io stavo correndo per strada tutto contento! Ah, quindi sei divertito? Eh sì, senza di te Aspetta! Mortacci sua! Mortacci mia! si sì, tu hai lo faccio sempre anch'io ma non ho mai fatto neanche una chi eh lo so oh mettiti sotto che provo il no no no no no no no ma tu lo hai chiesto lo dove... sai che sto a caso ma no, cagata. <ride> <ride> fallo di quilting so, dove bene. sei? aspetta aumento la sensibilità ancora allora ok dove sei? qua su. Vai su so sopra sotto destra sinistra ok salgo di là <ride> Che stai facendo? Non lo so, sto prendendo Ti Si sta venendo un ictus. Ok, sedi Sedi Fermo un po' eh però. Sì si sì, scusa sto provando No, non, non sei morto, è impossibile. Aspetta ma. Mi... Oh oh aspetta dolore. Come vai provare uno intanto che provi dolore? intanto che provi dolore ah, e sei ah, emozionato qualche emozione <ride> dolore basta dai vieni ah, qua sotto vengo ah. mm. dove sei lì? qua? ecco bravo. aspetta uffa I'm facciamo l'ultima trickshot è l'ultima? no no eh magari ne mancano solo 6 per l'ultima ne mancano 6 come hai fatto? me l'avevi appena tirato! ne ho ah, due ecco se ti dessi un pugno in the face game, game. <ride> Dai no, non vale! Dai ma! Oh, ma davvero! Dopo ti picchi! Aiuto! Ah, mi picchia il WWF! Aiuto! Cazzi tu! Ma te faccio fora E io la faccio dentro però! Tu la fai fuori e io la faccio dentro! Però tu pulisci dopo eh! Cavolo, stai facendo? Come sprecare un che due scosse le pacche? Non è vero, perché adesso le raccolto tutte e due! Dai, basta, davvero pianta, cacchio, ero in serie Le decisioni sono così Che palle Mi sono fatto malissimo dai, dai, Ma ti dai, bene dai, dai, in serie dai, non puoi usare dai, dai, No Certo dai, manca una cross dai, dai, totalmente dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Vai, dove sei? Sì, però sei sua eh. no. Ma che cavolo, ma non vai <ride> Guarda! Ma non l'ho neanche fatto apposta, guarda che roba Sì, hai sparato apposta, non è che il tuo... No, beh, ho... ma ho spa hai sparato a casa un po spastico, Cioè, guarda, eh? vedi Cioè, guarda, vedi, sono caduto per sbaglio qua sì, ma... Beh, comunque è un qui. Hai fatto la giostra, hai fatto. Sì, infatti. Eccoci qui, terminato il quarto episodio. Petty, non ditelo a nessuno. Prima o poi vi prendiamo. La, la casa. Ah. Dal, ma, da maggiorgino. Benissimo, così adesso è terminato il nostro quarto video di questa serie. Allora, poi magari ne metteremo altri, poi ci saranno anche Call Duty Core. E' il coniglio! E il coniglio! No! No! Ma no. Dio te sta picchiando! Ah!